Prova, prova, prova. 1 2 3 Mario. Mario. Mario. Basta in video. Ora, now. Ciao, sono tornato. Si, sì, anche la settimana sono tornato. La Big Battle. Mu. Allora, oh no, questo mu. No, no, no, no. Basta, io scappo mu. in Messico. Mu. Angelo non sto bene oggi L'ultima volta ero un sì. mucca La volta prima ero pig eh. Però oggi sono tornato mucca per qualche strano motivo Eh ma allora, allora no, allora senti No no fermo La scorsa volta quando hai bevuto la pozione Ti eri messo a urlare Hai fatto case... Ti eri mutato le cuffie Per magia della strega Anzi io Cioè effetti collaterali anche a chi non beve la pozione Quindi evitiamo Cioè magari Aspetta, ho contattato un'altra strega perché pensavo potesse accadere questa cosa Questa volta l'ho fatta stabilire dall'altro lato Dovrebbe ah, funzionare okay. eh, Beh, a le, le sue pozioni non hanno effetti collaterali Non ci dovrebbero essere problemi Io attendo qua Chi è sta babbana? Allora, grazie No vabbè No, vabbè. Mamma mia, buonissima No vabbè, incredibile Angel non ci crede mai, è buonissima stavolta No Aspetta, un attimo. Scusate a guardare. Guarda... Allora... Uno specchio c'è? Eh... Specchiati nel vabbè. vetro! Specchiati nel vetro! Ma... Sono bellissimo. <ride> no! Come? Scusa? Aspetta! Eh? C'è una targhetta! In caso di trasformazione gufonica... Ok. Bere questa pozione di riserva, ok. Ah, ok! La strega, quindi, alla fine ti ha riservato una soluzione. Ah, per... Che Che... Vabbè! Ah, ha rovinato tutto! Ah, ma dai, ma per piacere! Eh, non è allora... possibile, Se, vai! Sei tornato. Vai, che... Però l'effetto collaterale è sempre lo stesso, la demenza. Ma eh, l'hai notato la mia bellissima skin. Estiva! <susurra> Alba, d'angelo! dica c'è qualcuno da citare in questo video Esatto Dian Moan Perfetto, allora speriamo Engine, ottimo Motore, Motore. skateboard, Board, il top hat, il test okay. E il non test, ancora, ancora. ancora. Ok ah, Facciamo Ah. Cosa possiamo fare? Allora basta uno skateboard gigante con sopra un tizio che surfa sullo skateboard Facciamo qui uno skateboardaro. Eh. e poi hai lato le rampe per gli skateboardari Bravo però tu le fai le rampe e Allora userò oggi. facciamo la terracotta, ma magari quella nera che ci sta bene Il centro lo faccio bianco però sì, con sempre con la terracotta Mentre lo skateboard rosso, eh. da notare quanto sarà grande una ruota però che, che ne pensi mm. di questa scritta di Babbo Natale barra skateboard? Angelo, non è l'episodio natalizio, ok? Siamo a, a, a inizio luglio, per piacere eh, ma... Io sto facendo i pantaloni del tizio del, dello skateboard verdi, perché sì e le, esatto, e le scarpe le faccio nere, anche se la terracotta... Uh, Angelo, la vuoi sapere una cosa? Dica. Il verde non è un colore creativo. Allora, io st sto facendo i capelli castanzi, eh, così, ecco, molto... Allora, io invece... Oh proseguendo nel costruire la rampa più bella che tu abbia mai visto eh. okay, Allora io gli farò gli occhi azzurri al tizio perché così che poi tanto è azzurro non c'è molto bello Signora non, non ci basta il tempo le ruote fanno schisk Sono bellissime le ruote Fanno schifo le, le ruote tue Guarda questi mattoni metto. qua messi a se caso E non ci porti i bottoni nelle ruote fanno schifo! E eh, lo so, senti, non sono allenato più, poi il caldo, sai... IL mi... CASCO! NON hai IL CASCO! Eh, è che va? Si, ah, che vada! DI SEDUCHIAMO! E' DI SEDUCAZIONE! <ride> Aaaaaah! DI sedu... <ride> Dei piselli. piselli sopra... Dei piselli sopra uno skateboard gigante. Io ho messo super superfup. <ride> Cos'è sto coso? Eh, questo qua è birch. Meglio, meglio del nostro, diciamo, però. Birchman. Questo qua è un cane con i piedi e a testa. <ride> Ma che è sta roba? Beh, è uno skateboard, però... Poop, ecco, perché è brutto. È incredibile, questo è, no? Questo, questo è, è il supremo, leggendario... Eh, tutti leggende, arriva. Tutti quanti leggende. Insomma. Eh, guarda. Che un bad boy ha la crescita, oh no, questo qua Oh no, ha chiappe. Alle chiappe. <ride> Quinti. Quinti, ha vabbè. Ha vinto il pollo. Però la prima partita fa sempre schifo, come si sa bene. Quindi... Partiamo, andiamo con la seconda partita, Bobbi. no, ma lo sai perché fa sempre schifo? Perché? Perché ci sei tu. Allora, mosca. Possiamo fare una mosca con dei cannoni laser che si vendica sul ragno. Bravo, questa no. è la buona idea, questa la provo. Allora, io adesso no. faccio la mosca che lancerà dagli occhi i laser supremi della morte. Allora io proporrei di va? fare gli occhi... Stai! Proporrei di fare gli occhi qua della mosca, guarda mi sembra molto realistico. Oh no, inquietante. E questa è la sua bocca. Come va la costruzione? Allora io sto facendo il primo laser, come puoi vedere. Però magari facciamo un po' di sangue al ragno perché deve soffrire, come tutti sappiamo. No, là. allora il ragno ci devo lavorare io, fai fare a me. Quante zampe ehm... hanno le, le mosche? Sei. Ne farò 4. Allora, dato sì. che il tempo sta scorrendo molto fast Metterò le ragnatele io Oh no, cos'è codesta roba? È il pungiglione il Ma non hanno il pungiglione Allora, vediamo qua voglio. Allora, questo qua Vai <ride> Oh no No È stata schiacciata la mosca Basta, non approvo Super Poop Perché la mosca è morta sì, Sono oh, dei dei ragni mosca. Sono <ride> di ragnosca. No, ho sbagliato. Ho messo super poop Però ho cambiato con Poop Perché sono supremo. Questo cos'è? È un ragnosca di nuovo. No, questa è una Flyball. <ride> oh no, una palla da fly. Bene. è un... un moscone. Che bello! Animati, è bello, gli però... faccio okay. ok. Io li faccio ok. Perché è bello? Svei ok, nostro, questo è il nostro. Dai. La nostra... la nostra mosca che si vendica su... Su, sul ragno. Quinti di nuovo. Di nuovo quinti. No, no, no, non c'è male. Lo skydiver, il navigatore no, lo sky... del. Lo skydiving del... è. Google... Allora. Allora, skydiving Sì, mi informi, così inizio a costruire Allora, lo skydiving è quella bellissima attività che si fa lanciandosi dall'aereo col paracadute. Perfetto, allora facciamo un aereo, facciamo una persona che non ha aperto il, il paracadute e si è schiantato a terra Morta. Esatto. Io non so come fare l'elicottero, però. Le mm, GTA mi aiuterà nel farlo. E con le sbarre faccio le ventole che ruotano, che fanno un roll dentro l'aereo. Dai, eh, l'elicottero, sorry. Allora, che ne penso del mio mino? E le, ga gli, le gambe gli mancano. Oh no, cos'è il vetro davanti? È il robot La visiera. Allora, comunque io procedo, dato che rimane un po' di tempo, a fare le nuvole. Perché. Giustamente l'elicottero si trova piuttosto in alto, quindi metto un po' di vetro, un po' di lana, un po' di pannelli di vetro bianco e alla fine c'è una nubola. Allora... Non c'è le pale! Ma non ha... Ah, è vero! È vero che non volano per magia gli elicotteri. Mi ero dimenticato, no? è perché, sai, quando stavo discutendo con la strega per evitare mh, gli effetti collaterali sulla tua pozione... Ah, eh, tu gli affitti con la chitarra agli te. No, no, mi ha detto, mi ha corrotto. Diciamo un po', tipo, sai quelle robe la terra piatta. Lei pensa che gli elicotteri volino per magia, ma. Non so ah, ok, io sto facendo delle pale in più triste. Eh, che è sto qua, un bamboccio babano. Un bamboccio seduto con dietro un, un collo, un paracadute. E sto no, zio, no, guarda, guarda che bello, Ha i capelli, hai capelli hai tutti all'indietro, perfetto. Mi piace un sacco non so anche. Qua è Angelo che cade. Esatto, la riproduzione, good, io li ho dato. Questo qua è... è un aerostorpio. Esatto, con uh, un tizio più grande. Un no, storpio di Birch. Eh, ok, così. io li do. No, sì! credi... Abbiamo vinto! Mamma mia! Siamo dei vincitori, dei vincitori proprio, dei vincitori. Beh, due vedi, volte quinti! Vedi, idee... vedi che le mie idee sono bellissime. Scusa, sono che, è... che idee ha avuto? Era la mia idea quella di scantarsi. Eh. Detto questo quest'oggi eh, angelo, angelo. Angelo, angelo. No, allora fammi prima, fammi prima parlare. Perché io non lo accetto. Adesso tu inizi con la tua bancarella dei biscotti. Che io non. Cioè, proprio, mi abbia risco. Lo fai ogni volta, sai? Mi mannaggia me che poi io ti, io ti ricordo. Pure. Vado, vado a chiedere al quest master eh, col libro so. in testa. Ah. Comunque, stavo dicendo, ah. quest'oggi ah. solo, grazie alla mia idea, abbiamo vinto. Ah. Ah. Ok, grazie. Ah, ma ho un biscotto oggi. Vai. Uno solo, però. Vai. Allora. Bene, natio. Sì. Oh, uh, un biscotto! Mamma eh. ah, mio, questo biscotto era buonissimo. <ride> ma c'era un pezzettino di carta dentro. Che cosa dice? Sì. Eh Aspetta, Ok, sono un po' stupido a leggere. I, I soldi parlano. Sì. Generalmente dicono addio. Quindi, detto questo, crediamo di aver Oh no. <ride> no, fermo un attimo, fermo, fermo un attimo, fermo, eh, stai fermo un attimo Aiuto, non trovo le robe Ah, eh, gadgets qui eh, Projectile eh, Angelo giocava a paintball Ok, basta, ciao Ciao paintball Ciao